Ciao, sono Davide, CEO e co-founder di Adding Studios, studio specializzato nella progettazione e comunicazione di ambienti 3D virtuali ed interattivi destinato al mondo del mercato immobiliare online. Offriamo ad imprese di costruzione, investitori immobiliari e luxury real estate un supporto di progettazione virtuale e comunicazione interattiva e a 360 gradi, dal forte impatto visivo e che possa consentirti di entrare in modo dominante nel cosiddetto Virtual Sealing Channel, ovvero il nuovo canale di vendita virtuale. Scopriamolo insieme. Adding Studios, Visual Architecture and Communication Project. La realtà virtuale ha assunto negli ultimi anni un ruolo fondamentale nel marketing immobiliare online, date le nuove esigenze che si sono venute a creare nel mercato immobiliare di oggi. Adding Studios si pone un unico grande obiettivo, quello di vendere prima di costruire, proiettando al futuro il tuo cliente finale. Tutto questo sarà possibile grazie a tre dei nostri principali servizi immobiliari, ovvero il Virtual Home Staging a 360 gradi, video emozionale di progetto immobiliare e 3D Cinematic Architecture. Iniziamo con il primo servizio immobiliare che mi sento di consigliarti, il Virtual Home Staging a 360 gradi, il più potente strumento di vendita interattivo per il mercato immobiliare online. Al suo interno si possono trovare una serie di strumenti ed informazioni grafiche e testuali che riguardano il tuo progetto e tutti i contenuti che vuoi sponsorizzare. Stiamo parlando di una vera e propria esperienza sensoriale che tutti almeno una volta dovrebbero provare. Con questo tipo di servizio immobiliare proietterai al futuro il tuo cliente finale facendoli percepire al meglio gli spazi progettati e il reale ingombro dell'arredo. Il secondo servizio che mi sento di consigliarti è il video emozionale di progetto immobiliare. È un video rendering informativo destinato ad una clientela visionaria e dal forte spirito imprenditoriale che vuole sponsorizzare e pubblicare su diverse piattaforme online il suo nuovo progetto, facendo così conoscere la propria attività, il proprio business ed attirare così il maggior numero di visitatori e futuri acquirenti. L'obiettivo dei nostri video rendering emozionali è quello di raccontare una storia, la storia del tuo progetto. All'interno di questo contenuto saranno presenti, oltre al video rendering di progetto, anche clip video registrate sul posto, volo drone ed una serie di informazioni testuali, grafiche e fotografiche che completeranno la comunicazione del progetto e tutti i contenuti che ritieni di voler comunicare al tuo cliente. Terzo ed ultimo servizio immobiliare di cui voglio parlarti è il Cinematic 3D Architecture, un video cinematografico e dal forte impatto visivo, all'obiettivo di catturare l'attenzione dell'osservatore e fargli percepire le diverse fasi del progetto immobiliare che vuoi sponsorizzare. Questa particolare tecnica di comunicazione è destinata principalmente a spot pubblicitari, programmi tv e progetti di ristrutturazione. Come avrà intuito, stiamo parlando di progetti realmente realizzabili e facilmente condivisibili tramite i principali social network e le principali piattaforme di vendite online. Se hai domande o necessiti di ulteriori informazioni riguardante il nuovo canale di vendita virtuale e di come la realtà virtuale e i servizi interattivi e digitali possono aiutarti a comunicare il tuo progetto al tuo cliente finale, non resta altro che metterti in contatto con noi. Visita il nostro sito www.addingstudios.com o in alternativa inviaci un'email all'indirizzo welcome chiocciola addingstudios.com e visita i nostri principali social network. Grazie per l'attenzione e benvenuto nel mondo virtuale di Adding Studios. Adding Studios Visual Architecture and Communication Project.